A few moments later one eternity later Abuchi. vi sono uh -huh. andiamo a sabbia che c'è l'elicottero dove dove c'era un elicottero non sa che l'hanno preso Vieni. no ecco c'è ecco, ancora tutto solamente cioè che ci che cioè che vai di là uno che c'era qua oh cioè eh, eh, ah. allora, allora, allora. che cioè che cioè che cioè che Vieni che cioè che cioè che cioè che che ha poca vita poi. cioè che cioè blensive no. no. la Roma ma non no Uh, prendi te non oh. è oh. difficile farti di full ma perché non va? no che scomodo ma dai 30 blu uh ah è solo il coso il pompa e lo spara bundle lo vediamo ucciso mm -hmm. ok spero che te lo prenda in giro è spasso vabbè mi spiace un attimo e brooklyn hai dei max in più mm -hmm. ah ok vabbè mi ne farò una ragione mm -hmm così dai ma che cos'è sto, sto ma magro immaginati quanto sto buggando. non è cioè non mi fa non mi fa non... come si dice come si può dire non mi fa eh... Mi fa togliere il collo. Cioè, non mi fa. Come si può dire? Vabbè, non mi viene la parola. Cioè, non mi fa mettere il piccone. Oh, ce ne sono due. Beh, un altro. E però, ce li hai dei max in più? No. Mm. Ah ok, Vabbè. prendi lo spasso, dato ce n'aveva due, non ne so due. perché uno dovrebbe tenersi due spazio, però ce n'aveva due. Ora non Dai, ma che.. cos'è tutto questo vado? Nonna, sto, sto buggando. Oh, ci sono tre che mi stanno aspettando. Ah, spettacolo. Eh. Spaz, Pablo, immaginati quanto sto buggando. Questa non è, è, è la, la realtà. Come Come ho quasi finita la partita ah, eh, Non mi tolge. fa eh... Non mi fa togliere il coso. Cioè non mi fa Come si può dire? Vabbè non mi viene la parola Adam, andiamo Cioè non mi fa mettere il piccone Ecco Ci sono persone In quella baia Mi direi di pushare Ok, okay perfetto erano damissimi. Ragazzi, datemi un attimo di tempo, non schippate per favore, io volevo solo dire un che un'iscrizione è volevo pintare un bottone. grazie, grazie. Che... Però è molto importante, quindi per favore, vabbè, allora, mi faccio ritornare al video. Bella. che titolo metti? E che titolo metti? non lo so Metto Fortnite VR che sarebbe per gli all ci sono le noci un gomma <susurra> sarebbe la box right. Eh? entrino a box Daddy. no no eh, vuoi fare il bug entrino a box tu. no questa è la box no perché cioè... se volevi fare il bug io ci sto Oh, GG Però non ti immagini come vi... cioè non ti immagini come l'ho killato Ma bravo, non si credo fra non si credo oh Dio. Dio. <ride> vincere così non è legale, cioè io io Lui continuava a provare a spararmi e io sono nella box e poi sparo, se vuoi sparare, se vuoi Non Non ha capito niente e niente ragazzi mi sa che questo video può bastare E ciao a tutti